Come vestirsi per Halloween? Idee per diventare Penny il clown. Che vi piaccia il costume sexy oppure quello più spaventoso? Non c'è problema, Halloween è la festa perfetta per indossare una maschera e dare libero sfogo alla nostra vera identità. Penny il clown sta per diventare una delle maschere più popolari di questo 2017, sapete già come ideare un costume da clown delle tenebre adatto alla vostra fisicità?. Idee sexy per un clown da brivido. Basta con le tute colorate da clown, se per la vostra festa di Halloween volete creare lequilibrio perfetto tra aspetto tenebroso e sensualità, la soluzione è un abito colorato con manichetta a tre quarti, meglio a sbuffo, e gonnellina a pieghe sopra al ginocchio. Abbiniamo questo abito a dettagli maxi, come un paio di guanti bianchi. Scarpe con tacchi oversize e calze a rete strappate in tinta con il vestito, meglio ancora se bianche. Tribby Jux, evitate collane e optate invece per un collare di bianco, da abbinare rigorosamente a una parrucca dai colori impossibili. Per quell'effetto, un Po' Arlene Queen. Raccogliete i capelli finti in un paio di codini e assicuratevi di cotonarli un po' per dare l'effetto spettinato. Il rosso, il verde e l'arancione fluo sono perfetti per creare il contrasto dei sogni con quello che sarà il vostro beauty look. Un altro dettaglio irrinunciabile? I palloncini rossi gonfiati con l'elio. Portatene con voi una dozzina, e distribuiteli a tutti quelli che volete spaventare un pochino con un bel sorriso sinistro stampato in volto. Trucco per Halloween da Penny Weasel Clown. Il trucco per Alloven è la cosa più importante. Se volete, potete decidere di sbiancare il viso con un cerone o un fondotinta dalle nuance estremamente chiare, per non perdere l'effetto rosato dell'incarnato. Per il contour, usiamo un colore scuro come il nero o il blu, possibilmente in crema. Sfruttiamo l'illuminante per accendere gli zigomi e procediamo ad un make-up volutamente eccessivo che mette in risalto gli occhi e al tempo stesso le labbra. Tratti irrinunciabili di questo trucco solo il glitter, i colori vivaci e il nero. Imprescindibile anche le Yelliner, che per l'occasione sarà bold e grafico, osate con curve pericolose e non abbiate paura di sperimentare con l'effetto corvo disegnando una riga che taglia a metà i vostri occhi. Per il rossetto? Rigorosamente rosso scuro. Sporcatelo con il nero della matita e uscite dai contorni delle vostre labbra per fare un effetto volume esagerato. Per quanto riguarda le unghie usiamo con un nero o un rosso, facendo attenzione ai colori del nostro vestito e della parrucca per mantenerci nelle tonalità contestuali. Il naso rosso? Dello stesso colore del vostro lipstick. Trucco da festa, se non vogliamo portare con noi una borsa perché, nella calca, abbiamo paura di perderla, ricordiamoci di prenderci qualche minuto per cucire una tasca interna al costume, dove possiamo riporre contanti. Chiavi è l'essenziale per goderci la serata senza la preoccupazione di una borsetta che, magari, stona anche con il costume.